Oggi, in qualità di cittadino manchigliese, sono venuto a portare la mia solidarietà al centro sociale Ascatasuna, che sta subendo un'aggressione di chiaro stampo politico, che si concretizza in una formulazione d'accusa da associazione a delinquere. È evidente che per qualcuno ci sia la volontà di chiudere una partita con un'occupazione che è attiva dal, dal 96, che ha offerto tantissime occasioni al quartiere di socialità, ma non solo. Ma devo dire che sono qui anche in essere di testimone di ciò che è successo in città negli ultimi decenni. Soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, in una città che non era assolutamente a misura di, eh, di nuove generazioni, quale io appartenevo. La stagione dell'autogestione, della dell e delle occupazioni ha offerto davvero dei momenti fondamentali di sperimentazione, e di aggregazione di socialità che in qualche modo hanno fatto crescere delle radici per tutto ciò che è stata la trasformazione successiva. La trasformazione è una città che si è aperta improvvisamente in modo forte, inclusivo, in modo non allineato, in modo variegato. E, e ne è nata una città unica che è diventata anche una capitale giovanile per tutto il resto dell'Italia. Ecco, in qualche modo Asca prende un po' quel, quel testimone in tempi più recenti e porta avanti quel tipo di esperienza, diventa un'occasione di spazio e di socialità per molti ragazzi che non troverebbero altrove eh, delle comunità simili e quindi sono sicuro di, che non sarà solo in questo momento dare solidarietà alla, ad Asca eh, nel mezzo di una tempesta di chiaro stampo politico pretestuoso e eh, spero che saremo comunque in tanti a metterci la faccia.